Allora ragazzi, siamo arrivati al momento del montaggio del ponte, quindi come avevo fatto vedere, sotto ci va il cavetto che praticamente mette a terra tutto il circuito, quindi il cavetto nero eh, lo sbucciate un pochino e li fate fare contatto con la parte eh, di sotto del ponte. Allora... Quali problemi si possono incontrare quando si prende un ponte diverso oppure si monta un corpo senza fori, oppure fori non tornano? Ci sono varie opzioni per risolvere il problema. Allora, se avete fortuna, torna tutto e non dovete fare altro che mettere le viti che vi daranno a regola insieme al ponte e siete a posto. Per fare questo, io parto sempre da eh, non metto prima, non stringo prima una parte, partendo da una parte poi andando verso l'altra. Vado un po' a, a croce, diciamo così. Le stringo un pochino alla volta tutte e poi quando eh, non c'è bisogno di strizzarle, diciamo, a morte. Però quando sento che stiamo per arrivare mi assicuro che il ponte sia dritto. Quindi okay. diciamo che se tornano fuori a regola, problemi non ce ne sono e che stringendole piano piano non si... Eh, diciamo che non, non venga tirato troppo da una parte, si rischia che poi il ponte prenda i fuori prendano una forma eh, non corretta quindi poi avremo il ponte storto. Se invece vi capita di non avere fori oppure che questi non torni, eh, Come dicevo ci sono vari, vari rimedi, uno di questi è stuccare eh, i fori che non tornano, lasciare quindi seccare lo stucco, eh, poi cartare che ridimenti tutto pari, oppure c'è una bellissima tecnica che però non mi sento di <ride> farvi vedere, che è quella di riempire i fori questo vale per tutte le parti del legno, quindi anche se non tornano, ad esempio, quando si vedrà poi si monta il manico, se non tornano fuori delle chiavette, se non tornano fuori del battipenna eccetera. Sul legno si può risolvere il problema pure quando trovate delle viti spanate, eh, capita spesso su, su, sul retro del manico, su, insomma, che non tornino fuori del body. Uh, dicevo, si può riempire i, i buchi errati, comunque spanati, con del uh, truciolato si riempie il, uh, il foro con della colla, c'è cioè, chi dice mista altri prodotti, comunque fatto sta che si riempie il foro e poi uh, anche lì quando è, è seccato si va... Cartare e dovrebbe riprendere, e, diciamo, può essere addirittura poi riforato e quindi rifillettato. Detto questo, non so se mi sono spiegato bene. Non credo si, si va a montare questo ponte, che è un semplicissimo standard fend eh, normalissimo, punto. In, re in realtà ci sono dei punti che hanno anche la possibilità di regolare l'intercorda, ovvero lo spazio eh, che c'è tra una corda e l'altra. Questo succede nei punti eh, Schaller, Schaller, marca tedesca che fa dei punti strepitosi, e in pochi altri. Questo non ce l'ha, quindi le uniche regolazioni possibili su questo tipo di ponte sono ovviamente... La, le, la distanza della selletta dalla fine del ponte per l'intonazione e le, le brugoline o le vitine in altri punti ho le vitine a taglio diciamo per regolare l'altezza delle sellette e di conseguenza l'altezza delle corne la classica action altre cose qui non, non sono possibili quindi basta eh, assicurarsi che le sellette siano montate nel verso giusto, non è scontato. Si può sbagliare con le viti all'insù, la testa sotto, quindi poi tocca risolverle. Quindi assicurarsi che la massa eh, sia a contatto con il ponte, quindi con eh, il materiale eh, del ponte, cos'è alluminio cromato insomma quello che è e poi si va a stringere quindi vado a montarlo come dicevo prima un po' alla volta scusate cappuccio ma fa un freddo si muore oggi sembra dritto sembra tutto ok quindi passo il montaggio del eh, battipenna quindi mi assicuro che i fori tornino prendo le viti la parte più difficile di questi lavori è aprire le scatoline Si fa alla Igor maniera e rompo sempre tutto quando devo aprire le cose. 36 anni, non cambierò mai. Ho usato il battipen del Fender Jets, anche se non lo conosco benissimo, dovrebbe avere 8 o 10 fuori. Mi hanno sono 60 pivoti ancora non bastasse Vabbè, meglio non per me vado a vedere se tornano fuori ovviamente forse sì vedo anche poco quindi per me tornano tutti quindi ho avuto fortuna se non dovessero tornare non è, non è un grosso problema, basta eh, un trapanino, semplicissimo, con una punta molto molto fine, ci fate, fate segni ovviamente, date proprio l'avvio per poi eh, andare a filettare direttamente con la vite, secondo me è il sistema migliore, quindi una volta che la vite ha preso la direzione, queste viti autofilettanti. Basta andare col cacciavite giusto, tenerla dritta e portarla a fine corsa. Quindi, un po' di, di forza nelle mani è sufficiente senza stare a fare grosse manovre. Se invece tornano, come in questo caso, basta metterle e poi stringerle. Come dicevo prima, sempre io tutte le cose che stringo le faccio un po' a croce. Allora, montato anche il battipenna, la placca, diciamo, control plate, come cavolo si chiama, aspetto ad abitarlo perché voglio controllare prima che tutta l'elettronica funzioni in modo corretto. Quindi passo al montaggio del manico. E qui Ci vuole molta, molta molta molta molta molta molta molta attenzione perché è una fase veramente delicata e importante dell'assemblaggio, quindi assicurarsi di montarlo in modo corretto, quindi che i fori tornino che... Ecco già, sì... che... Eh, quando si va a avvitare il manico le viti siano le giuste perché può capitare anche di metterle troppo lunghe se non si sa quali sono le sue originali. E purtroppo in tenere time è capitato di passare a parte a parte. E quindi fate veramente tanta attenzione. Lo mettete nella sua posizione, diciamo, naturale. Dovrebbe essere, se tutto fila liscio, obbligata nel senso che può avere un pochino di gioco in questo modo il manico ma poi quando lo andremo a avvitare se i fuori tornano andrà tutto al suo posto eh, quali problemi si possono incontrare in questa fase che i fuori non tornino allora in questo caso conviene eh, diciamo Fare eh, quindi capovolgere il basso, fare proprio una leggerissima abitatura dove, eh, dove deve andare la vite. Quindi può capitare che non tornino fuori, come vedete in questo caso, tra il body e il resto del manico. Eh, ora io non l'ho stuccati perché a seconda di dove monto questo manico, quindi su un altro body, ho già fori adatti a quel body, quel corpo, quindi non sto a stuccarli anche okay, ogni volta, se no. Se invece voi dovete montarlo su un basso e poi eh, giustamente lo volete lasciare lì a vita, vi consiglio di fare come abbiamo detto prima, quindi ricoprire i fori con lo stucco, con... Eh, o con il metodo de, del truciolato, <ride> diciamo così. Se invece capita che non tornano proprio, quindi avete preso un manico uh, con dei fori un po' strani, o un body con i fori fatti male, allora conviene posizionarlo, capovolgerlo, inserire le viti sotto il body, tenere eh, fermo il manico, quindi se siate in due è meglio. Fare giusto il, dare un giro di vite nel legno per fare giusto il segno, poi ritogliere tutto e andare con una punta adeguata a fare il foro. Assolutamente non profondo, primo perché rischiate appunto di passare, secondo perché non è necessario, perché le viti sono autofilettanti e quando poi prendiamo quelle della misura giusta, andando a stringere, si creano loro la, la, il foro giusto de, della misura giusta. Quindi basta dargli l'avviatura con il trapanino e poi a mano si fa il resto va da sé. Quindi questi sono i possibili problemi che si possono trovare. Già che sono qui vi dico un'altra cosa. Può capitare che eh, quando andate a fare sistemare diciamo l'altezza delle corde può capitare due cose o che con le sellette completamente abbassate le corde siano comunque troppo alte quindi non avete più margine di manovra quindi margine di regolazione dell'altezza perché anche con le sellette a zero le corde rimangono alte oppure al contrario che anche alzandole al massimo della loro corsa quindi che andino diciamo, eh, un centimetro, no, un centimetro, no, mezzo centimetro più di quello che sono adesso e che continuano ad essere troppo basse, allora in, que in questi casi si dice si zeppa il manico, la zeppatura il manico, ovvero si prende, questo vi lo metto tutto nel pdf, non mi sembra il caso di farlo, comunque si, si crea uno spessore con la carta, con... Io di solito ho usato sempre la carta, un paio di, di fogli di carta giusto per creare un piccolo spessore da posizionare in base al problema che avete eh, nella parte finale o diciamo iniziale del eh, tacco del manico a creare quindi un, eh, uno spessore, un rialzo che possa ovviare a questo problema qui. Però ve lo scrivo nel pdf che ora a regola non dovrei avere questo problema a regola. se invece poi lo avrò si vedrà Quindi proseguo col montaggio, prendo le viti che mi ero messo da parte, un altro consiglio è quello quando smontate un manico, eh, oltre a allentare un po' il thrust rod, se lo tenete tanto eh, smontato si rischia sennò no, che si eh, ma Il consiglio è quello di tenere sempre le relative viti eh, etichettate quindi al loro posto per non scambiarle e quindi non perdere tempo e non avere problemi con il montaggio allora io quando sono solo e devo montare eh, un manico lo tengo in questa posizione che controllo che eh, resti aderente al corpo che non ci siano quindi spazi di aria tra il body e l'endo del manico e controllo meglio anche eh, diciamo la dosatura e la forza che ci vuole per stringere le viti diciamo così non vi fate prendere dal, dalla tentazione di usare un abitatore elettrico tipo machita eccetera eccetera perché non dosate in quel modo è ovvio che ci mettete un decimo del tempo come quando si abita qualsiasi eh, cosa però qui è, è un lavoro molto molto rischioso e quindi con un trapano non si riesce a usare come invece con la mano la forza che mettiamo e quindi eh, Sentiamo la resistenza che fa leno, sentiamo quando siamo quasi giunti a fine corsa. Col trapano ti fa vita e buonanotte. Quindi io preferisco fare a mano. Quando siete arrivati quasi alla fine, quindi più o meno tutte le viti sono diciamo, strinte allo stesso modo, iniziate a strizzarle anche qui. A croce, quindi ad esempio parto da questo poi questa, poi questa, poi questa, questa, un po' alla volta. Ecco qui è bene eh, stringerle il più possibile, nel senso che più il legno starà ancorato meno problemi avremo dopo, anche quando le corde saranno in tensione, quindi anche il manico e il legno, se ne ha attenzione anche lui. Ovviamente senza esagerare, però una bella strizzatina male non fa. Quando vi siete, quando vi siete accertati che sia tutto in ordine, quindi tutto perfettamente eh, aderente, dritto, senza bolle d'aria, quindi senza viti storte eccetera, Dovreste essere a posto, quindi si prosegue col montaggio delle cose. Allora, finiamolo così, così si vede meglio. Spero. Ci vorrebbe un assistente perché fare tutto da solo non so che cavolo si vede dalla da telecamera lì del telefono un po' attentativi. Allora, un po' di spazio. Montaggio corde. Allora, come è scritto in Tbf, uso davanti le Rotosound. Ora sto a mettere una muta nuova perché è praticamente nuova. L'unico problema delle Rotosound è che hanno questa, questa parte di, di filino rosso, di seta. E ogni volta che eh, le togliete dalla sede della chiavetta si sciupa quindi sembrano usate da 30 anni in realtà sono corde praticamente nuove quindi non sto a mettere una muta nuova poi c'è questo problema che si intrecciano quindi quando si vanno a liberare, diciamo così, questo filino del cazzo si sciupa ulteriormente si può dire cazzo no allora vado a girare le mie cordicelle questi sono il modello swing 66 la sound ovviamente ruvide. che okay, ahimè lo utilizzo anche su fretless questo può essere un problema le corde ruvide in contatto con il legno si sciupano, creano dei solchi, però purtroppo a me mi garba quel suono lì di... quindi sembra come se un violinista decidesse a montare le corde ruvide sul violino. Forse proverò con la viola di Nemo, qua. Dici molto le rotosound, sound, se non che effetto fa. Per sdrammatizzare questi momenti di panico. come ho scritto in pd fino al legatino, è quello di fare anche quelle cose con un criterio. Ovvero non montare una corda per volta, ma inserirle una alla volta nella, nella loro serie, ma poi attenzione a quando si va a stringere. Allora, vediamo se riesco farvi vedere per bene questa fase. Allora, la corda in genere eh, sulle comprate nuove quasi sempre vanno tagliate. Io mi baso, ad esempio, la corda di Sol, eh, diciamo una decina di... forse troppo, dieci. Insomma, un pezzettino. Così, di margine in più, dalla fine del, della boccola, diciamo, della chiavetta. Quindi, come vedete, la lunghezza più o meno giusta. Almeno secondo me è questa. Per le altre corde mi baso, ad esempio, vado a tagliare la corda di me, mi baso che la corda arrivi due boccole più in là, quindi che alla fine arrivi qui taglio questo è il mio metodo di, di misura non sto a guardare proprio il capello insomma. si inserisce la punta nel buco della boccola non so se si chiama così e gli do eh, meno questo è il mio metodo gli <ride> do un girettino nel senso giusto quindi in questo senso qui mi assicuro che quando vado a avvolgerla, quindi a stringere la chiavetta, non si eh, sovrapponga, quindi non vada sopra a se stessa, ma scorra dentro e si avvolga eh, regolarmente nella boccola, appunto. Quindi, la metto nella sede, e do giusto qualche giro, senza mettere l'attenzione, e faccio questa operazione con tutte le altre corde. Allora, una volta arrivati a questo punto, consiglio sempre di tirare le corde, quindi accordarne gradualmente un po' alla volta, quindi un pochino al sol, un pochino in là, un pochino là, un pochino in modo che il legno si assesti gradualmente anche lui. Dopodiché si cerca di dargli una accordata più o meno, anche perché poi dovremmo fare tutte le regolazioni, quindi un accordata. giusto per si va a sentire la prima cosa se l'elettronica è stata montata bene collegata bene Quindi mi collego all'alpi dal fatto che non si sentono rumori perché non va <ride> Come prima cosa si prova se battuto, quindi stranamente single coil silenziosi, un amplia a un volume abbastanza alto e non ci sono frusci e rumori strani, questo è già un'ottima cosa, anche col tono tutto aperto. Allora proviamo un pick up alla volta. Quindi quello al ponte, ovviamente, ripeto, va regolata l'altezza, l'intonazione, l'action e tutto, però si prova se, se funziona. Quindi questo va lo chiudo, apro quello al ponte, e due insieme e provo il tono, suona anche questo. Sento subito che <coughs> il condensatore non mi piace per i motivi scritti nel PDF. Ho, ho provato un orange ma agisce in modo in modo strano che non mi piace quindi il prossimo eh, diciamo prossimo intervento che farò è rimettere un carta olio della fender che secondo me sono i migliori al mondo sembra che vada tutto incredibile. Eh, quindi adesso non rimane che fare diciamo tutte le regolazioni eccetera eccetera quindi ora rimetto un po in ordine e poi ci vediamo per guardare nei dettagli come settare al meglio il medico.